ciao a tutti oggi prepariamo la pasta frolla di patate però di patate una pasta frolla che negli anni ho sempre utilizzato per realizzare biscotti eh, base per costate che mi ha sempre un po' di soddisfazione allora spedienti, 100 grammi di patate già bollite 60 g di burro sciolto e raffreddato, vedete già un po' raffreddato, 70 g di zucchero, un uovo, un pizzico di sale-vi chiederete a cosa serve il sale, ma no, ve lo spiego. Un limone, la buccia di limone grattugiato per dare un po' di profumo un cucchiaino eh, di lievito per dolci e della farina. Allora, iniziamo nello schiacciare le patate. Queste sono un po' più raffettate, ci vuole un po'. Sì, perché le patate è meglio schiacciarle da calde, quando sono ben calde, così si ha un po' più di difficoltà. Però si fa. ci sono 100 grammi di patate. Io con questa pasta frolla ci ho fatto anche dei biscotti al profumo di zafferano. E oggi non la faremo questa, però per profumarlo allo zafferano potete far, mettere degli stimi nelle uova mezz'ora prima o un'oretta prima eh, di iniziare la preparazione, mettete degli stimi di zafferano, se non l'avete, avete potete usare la bustina di zafferano e lasciarlo lì in, in emulsione, poi dopo quando metterete l'uovo vi profumerà tutto l'impasto nel blog c'è proprio una ricetta del le metto mano a mano e iniziamo a mescolare queste patate sono un po' raffreddate bisogna schiacciarle bene cosa preparo? preparo la pasta frolla di patate giuseppe è una pasta frolla che mi sono un po' inventata io ed è buonissima ci si possono fare base per costate eh, dei biscotti buonissimi perché la patata si può usare anche nei dolci noi la vediamo tanto per a parte è nota per le graffe di patate però si possono usare anche per i dolci perché la patata è versatile è molto versatile e oggi vi darò la prova con questa ricetta io aggiungo a mano a mano perché poi ci si rende conto perché la patata è dipende che tipo di patata è e anche <ride> da tanti fattori se è meno fredda, più fredda la patata. Allora. Adesso. Aggiungiamo lo zucchero. Ciao Rosella. Allora. Scolate sempre bene. E sono dei biscotti perfetti. Io questi stampini qui, vedete come sono carini, li avevo comprati in occasione eh, del Sigep. sono dal Sigep ho visto questi stampini e ho pensato ma è bello a Pasqua, così li preparo per il giorno di Pasqua. sia per i salati, che per i dolci, sai, per un aperitivo antipasto così da fare qualcosa o anche dei biscottini così io penso sempre alla mia nipotina eh, ma anche se ormai ha 14 anni quasi non è più piccolina però eh, volevo farvi questa sorpresa dei coniglietti eh, però quest'anno niente li vedrà virtualmente poi dopo quando ci potremo riabbracciare con la mia nipotina niente li preparo. poi metto quel pizzico di sale mescoliamo e voglio sapere che io eh, la purea di patate con lo zucchero quando lo mescolo mi piace tantissimo assaggiarla perché è buonissima. Voi non potete immaginare la bontà. Allora, adesso aggiungo l'uovo. È una pasta frolla molto morbida, molto... Eh, è, è molto buona come base per crostate lo usate per tantissime ricette l'ultima eh, per una crostata di mele nessuno, si, cioè, nessuno si, io quando lo faccio assaggiare non dico che è una pasta prova di patate per chi non, non lo sa e eh, nessuno ci crede nessuno crede che è fatta con la patata perché invece c'è il trucchetto allora adesso una gattugiata, una buccia di limone, limone bio, buccia edibile, se no anche un arancio, non usate le fiorette per carità, è meglio non mettere niente, andatemi retta che le fiorette sono solo coloranti. Se facciamo una bella dolce in casa è meglio evitarli allora adesso aggiungo un cucchiaino di lievito per dolci ho fatto un po occhio tanto ormai mescoliamo mescoliamo e adesso aggiungiamo la farina io aggiungo mano a mano per perché mi mi rendo conto, qui sono 200 intanto eh. questa pasta fra l'ho fatta anche al, al cioccolato aggiungendo un po di cacao in polvere Fatto Anche di biscottini bicolore, poi con questa è come tutte le altre pastafrolle. Potete personalizzarla in base ai vostri gusti, aggiungendoci delle scaglie di cioccolato, dell'uvetta, qualsiasi cosa. Anche del cocco, buono. Ci devo provare. Con il cocco, quello ancora mi manca. Forse perché al. Al marito non piace il corpo, non ce l'ho mai provato. <ride> Però adesso iniziamo a impastare un po' con le mani. Adesso... Non un altro po'. Questa pasta frolla deve riposare in frigorifero, come tutte le paste frolle a base di burro, eh, deve riposare in frigorifero per mezz'ora e un'oretta buona. Per farla un po' solidificare, ma è per, non per la patata ma per il fatto del burro. Vedete? È come tutte le altre paste frolle. differenza che rimane più morbido al sapore quando si mangiare allora l'ultimo pezzo adesso vi faccio un attimo di spazio metto un po di farina per solo per vedete quanto è bella adesso la, la formate un po e poi la copriamo con una pellicola per alimenti eco qui me l'avevo persa adesso la carta forno per non mette tanta farina! Metto alto forno, questa è la pasta. No, la pasta farolla fredda, vedete com'è fredda? Deve essere così. Prendiamo un pezzettino. Adesso faccio con le mani perché non ho preso il coltello. metto un altro adesso vi faccio vedere solamente per lo stendere però tanto penso che lo sapete questo è il mio bellissimo mattarello rosa super pescio e dato che è molto fredda bisogna un po' stenderla con la forza in base a quello che volete preparare se la pasta frolla la usate per la costata abbiamo un tot di millimetri per lo spessore per i biscotti dipende se vogliamo fare i biscotti quindi eh, quei doppi con il bugino e mezzo, adesso non mi viene in mente il io uso il mio stampino dopo qui potete anche divertirvi possiamo farci gli occhietti, i buchetti o se no possiamo metterci un cioccolatino come, rip come ripeto come ho ripetuto prima come vi ho detto può essere usata come base per crostata vedete? è come le altre non ha differenza di, di lavorazione solamente che bisogna aggiungerci la patata E alla prossima con le ricette di Pate Fantasia.